So che tu dirigi l'associazione italiana per l'open government e volevo chiedere appunto di spiegarmi esattamente di cosa si tratta e a che punto si è diciamo in Italia. Dunque, eh, cos'è intanto l'associazione che, che dirigo, eh, il cui presidente è Ernesto Belisario eh, che raggruppa un, uh, un nutrito gruppo di discellerati che stanno dedicando un po' del loro tempo a cercare di incidere un po' proprio sul tessuto dell'amministrazione. L'associazione ecco, ha l'obiettivo di incidere sull'amministrazione per aiutarla a rendersi conto del fatto che il mondo è cambiato e di conseguenza sono cambiate anche i rapporti e le relazioni tra eh, il cittadino e l'amministrazione. Cittadino che non è più suddito e usufruttuale diciamo così, di un sistema di servizi, ma è un interattore, di conseguenza è necessario che l'azione eh, eh, metta a disposizione del cittadino degli strumenti per consentirgli di interagire. E in primo luogo gli strumenti da mettere a disposizione sono strumenti conoscitivi, di conseguenza l'open government, il governo aperto, su cosa si basa? Sulla disponibilità di dati, quindi su quelle che vengono definite politiche di open data. Open Data che per inciso è stata la, la prima azione che eh, è stata portata avanti da, da Barack Obama negli Stati Uniti. Una delle primissime direttive che ha portato avanti Obama è stata proprio la, la liberazione dei dati, degli archivi dei dati dei, dei diversi stati che, che compongono l'Unione. Questo cosa consente di fare di, ai cittadini di conoscere, la realtà dei fatti, la realtà delle informazioni che sono detenute dall'amministrazione. Le amministrazioni hanno una marea di dati, una quantità infinita di dati che sono chiusi negli archivi, ma che sono stati pagati con le tasse dei cittadini e che appartengono ai cittadini. Qui l'equivoco di sordi è giocato sul fatto che questi dati sono, devono essere coperti da privacy piuttosto che sono. noi non stiamo parlando ovviamente dei dati personali, a noi non interessa eh, pubblicare le dichiarazioni dei redditi, quello ha un, dal mio punto di vista ha un taglio demagogico e antipolitico che francamente deve essere soltanto dannoso ad un movimento che è quello per l'open data che invece si basa su basi ben più solide, che sono quelle che pongono in essere dei pubblici, pensa ad esempio al, so, al, alle rilevazioni dei dati di inquinamento delle città, piuttosto che ai dati di costo delle ASL, piuttosto che alle performance delle, degli istituti di formazione superiore, piuttosto che ai costi del comune, quei dati non devono essere soltanto messi a disposizione come alcune leggi sulla trasparenza impongono in formati che non possono essere trattati né elaborati per consentire alle persone di elaborarle, di metterle a confronto, di strutturarle, per capire ad esempio se una prestazione sanitaria nella mia ASL costa il doppio, il triplo e il quadruplo di quella della ASL di un mio amico e fare il confronto dei servizi erogati e capire magari che in questa ASL c'è un livello di sprechi più alto, oppure capire che il prezzo delle case in relazione al tasso di criminalità che è un dato a disposizione dell'amministrazione che ha il numero di reati per tipologia nei singoli quartieri è più o meno alto, più o meno adeguato, questa cosa poi può impattare sul mercato immobiliare senz'altro, ma è altrettanto probabile che eh, impatti sulle scelte consapevoli di cittadini che si muoversi o non muoversi in una determinata direzione, tutto questo è Open Data. Open Data che oltretutto sviluppa anche meccanismi di collaborazione virtuosa tra impresa, Amministrazione e cittadino, perché nel momento in cui il dato è liberato, questo dato può essere utilizzato anche da un'impresa che su quel dato può costruire un servizio e gli esempi che ci sono a livello internazionale, a partire proprio dagli Stati Uniti, che sono stati tra i primi a implementare politiche di Open Data, ma passando poi per il Canada, per l'Australia, per tantissimi paesi, gli Emirati Arabi hanno di, di, diramato una direttiva per, per i dati aperti. Ecco, i vantaggi sono gli esempi che nascono sono, sono pressoché infiniti. I servizi che possono essere sviluppati sono moltissimi e questo è qualcosa che ci fa capire come il dato rappresenti l'infrastruttura per lo sviluppo di una serie di, di servizi che producono benessere, producono posti di lavoro, producono ricchezza e consapevolezza nel cittadino. Quindi Open Government da una parte come possibilità di sviluppo, dall'altra come reale porta verso un processo di democrazia più strutturato e più completo che oggi grazie alle tecnologie è possibile. Uh, passando invece a un altro argomento uh, per cui prendo spunto da, eh, dalle tue pubblicazioni, dai tuoi libri, uh, qualche anno fa uh, hai pubblicato un libro sulle learning e volevo sapere qual è la tua idea di e-learning e, e um, come pensi che si possa effettivamente portare un cambiamento per esempio uh, nelle scuole? Beh, anche questo è un, tema, è un tema complesso che probabilmente vede la sua chiave di lettura nel fatto che noi finalmente faremo davvero il learning quando smetteremo di parlare di learning, nel senso che dobbiamo ben differenziare eh, alcuni ambiti, l'e-learning che si sviluppa in un contesto di formazione strutturata, come penso quindi agli istituti superiori, ma anche l'e-learning che si può sviluppare nell'università è l'e-learning che attiene l'aggiornamento professionale, quindi di chi, di chi già è uscito dal meccanismo dell'istruzione uh, strutturata. E i discorsi da affrontare sono profondamente diversi. Perché? Perché se nel caso di chi uh, è già uscito dal sistema della formazione, l'e-learning può rappresentare uno strumento... Strutturata può rappresentare uno strumento di eh, aggiornamento professionale che parte da un presupposto che è di base. Se andiamo a guardare i dati, vediamo che eh, fino ad alcuni anni fa il ciclo di vita delle competenze dei professionisti era calcolato su base pluridecente. Io imparavo a fare qualcosa e quel qualcosa era valido per 10, 15, 20 anni. Quindi di fatto una, una persona affrontava in tutta la sua vita soltanto un uno o due massimo grandi momenti di riqualificazione professionale che attenevano la sua, la sua attività. Oggi questo, questo ciclo è su base annuale, nel senso che eh, oggi i professionisti si trovano a vedere il loro set di competenze mutare profondamente ogni 2-3 anni. In questo contesto ovviamente il ruolo della formazione, eh, della formazione continua diventa fondamentale, perché, perché il lavoratore deve essere nelle condizioni di aggiornarsi in continuazione. Ma questo si innesta con una con un altro fenomeno, che è quello del cambiamento del contesto sociale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che le persone che fino a qualche anno fa vedevano nell'e-learning che era sinonimo di formazione a distanza, un momento di formazione strutturata, oggi dovrebbero cominciare a vedere semplicemente un modello di vita strutturato, mi spiego, di vita professionale, intendo. Oggi l'e-learning deve fare i conti con il fatto, la formazione, il sistema della formazione deve fare i conti col fatto che eh, esiste Google. Esiste, esistono strumenti come Wikipedia esistono momenti di formazione non strutturata che passano da Facebook e di conseguenza è sempre più complicato identificare momenti di formazione attraverso le quali sviluppare processi di e-learning in senso stretto come si intendeva una volta non a caso oggi si parla di learning 2.0 tanto per mettere quel 2.0 che fa tanto, fa tanto modernità ma che di fatto rappresenta un cambiamento profondo non tanto negli strumenti quanto nelle logiche, oggi la formazione è sempre meno strutturata e passa sempre, sempre di più attraverso logiche di social networking che fanno del professionista inserito in un network di professionisti che si eh, mettono in contatto reciproco tra di loro, come? Anche semplicemente leggendo gli uni i blog degli altri, nel momento in cui leggo il tuo blog sul social commerce sto formandomi su questo tema, nel momento in cui metto un commento sto formandoti su questo tema e questo processo di formazione destrutturata, collaborativa in modo eh, è il contraltare ai processi destrutturati e strutturanti di, di costruzione condivisa della conoscenza, rappresenta la vera novità, oggi i social network rappresentano una nuova modalità attraverso la quale formaz fare formazione, se questo discorso invece lo riportiamo alla formazione eh, come dire della scuola dell'obbligo, vediamo che il problema si fa ancora più complesso, perché? Perché i nostri studenti padroneggiano strumenti che i docenti non conoscono e questo cambia naturalmente le modalità attraverso le quali da una parte la formazione viene fatta, la formazione scolastica viene fatta, dall'altra il modo nella quale viene fruita. Oggi eh, fanno quasi tenerezza docenti, eh, chiedono ai propri studenti di fare delle ricerche e non si rendono conto che spesso le ricerche sono copiate di peso da Wikipedia. E questo naturalmente è un danno tanto per eh, lo studente quanto per, per il docente. Se il docente sapesse che esiste Wikipedia, probabilmente potrebbe strutturare delle attività didattiche diverse che partendo anche da Wikipedia, come tanti altri strumenti di diffusione della conoscenza, possano essere efficaci per, per lo studente. Non conoscendolo, non prendendone atto, non volendosene rendere conto, continua a far fare agli studenti le grandi copie incolla che poi producono soltanto un sistema costruito di ignoranza. Uh, peraltro in alcune conversazioni con uh, dei docenti della, della scuola superiore appunto uh, ho avuto modo di constatare qual è uh, l'impressione che ne hanno no? uh, ed effettivamente mi dicevano molto indignati che i ragazzi ormai uh, copiano le ricerche da, da Wikipedia senza neanche degnarsi di togliere il link dalla pagina stampata. E, e inveivano contro, contro internet perché secondo loro appunto eh, questo porta al fatto che i ragazzi non studino più ma in qualche modo ancora una volta si confondono i sintomi con le cause eh, internet non è la causa per la quale i ragazzi non studiano più a scuola internet spesso è, il, le ricerche copiate da, da internet sono i sintomi che spesso gli insegnanti non sono adeguati ad insegnare mi spiego, uh, il, cambiamento dei modelli, il cambiamento del contesto non può che essere sotteso a un cambiamento dei modelli didattici. Se gli insegnanti rimangono ancorati a modelli didattici superati, non possono che destrutturare il processo formativo al punto da renderlo completamente inutile. Questa è una costante, nel senso che uh, la generazione degli insegnanti, uh, non parlo di generazione anagrafica, ma culturale, perché non, non, non bisogna credere che gli insegnanti giovani siano così diversi, esistono, ma purtroppo spesso, insegnanti ma come i giornalisti come chiunque ricopre una posizione oggi non si rendono conto del fatto che il mondo è cambiato reagiscono a questo cambiamento ritenendo che il mondo sia cambiato in peggio, reagiscono a questo cambiamento imputando al sintomo, cioè all'elemento che rende evidente la loro inadeguatezza la colpa del cambiamento e poi per la pirateria, noi pensiamo che la pirateria sia il cambiamento, il motivo, la causa del fallimento dell'industria musicale la pirateria è il sintomo del fatto che l'industria musicale è cambiata e di conseguenza la gente vuole nuovi modelli Vale per, la, vale per la musica come vale per la formazione